Comunque prima c'era entrata la folle, che non vuol dire che mi è entrata una scema dentro la stanza. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale benvenuti qui da Calogero Bottas nella nostra carriera pilota. Siamo arrivati all'epilogo della stagione, l'ultima gara, il nostro pilota B per Banca, l'ha vista un po' di tutti i colori, devo dire che è stata una stagione tra alti e bassi, molti bassi, pochi alti, pure per colpa del gioco, che con tutta una serie di difetti, bug, eccetera, si è mano a mano peggiorato nel tempo, invece di migliorarsi con le varie patch, ringraziamo Electronic Arts e speriamo che il prossimo gi gioco, la versione f 1 23 sia meglio, anche perché eh, peggiorà questa situazione, è un po' complicato, non parlo di guida perché mi piace... Sempre l'ho sempre detto ma parlo dei bug che sono veramente tanti e veramente un pochettino ti demoralizzano comunque oggi c'è l'ultima gara e dopo sta gara andremo a impostare i contratti per la prossima stagione speriamo che sia una bella gara almeno per salutarci bene con mercedes dove è difficile che rinnoveremo non è detto ma è molto difficile che rinnoveremo prima di cominciare Andiamo a fare il solito recap della situazione. Dunque, eh, Verstappen è diventato campione del mondo nell'ultima gara, se non l'avete vista, quella in Brasile, è una tragicomica gara, la trovate qui sul canale, secondo Leclerc, poi Perez e via via tutti gli altri da Hamilton, Sainz, Norris e il nostro calogero Bottas che è in settima posizione, staccatissimo da Norris, che le ultime 5 gare penso ha vinto 4 se non mi sbaglio. E poi abbiamo Alonso, Ricciardo e Ocon che va a chiudere la top 10. Alonso ha 20 punti da noi, io spero che non ci passi. Come ho detto l'altra volta, queste secondo me sarebbero state le posizioni finali e molto probabilmente ci ho preso. Eh, questo non è che fa di me un veggente, ma semplicemente i punti sono quelli, quindi non è potevo e si potevano inventare più di tanto È stato un problema in linea di produzione. ecco beh giusto per salutarci bene spero di non salutarci con la pioggia però se riusciamo a far piove nelle mirati arabi insomma danno veramente a, a racchetta del rabdomante senti io sicuramente mi fido dei pizza driver ma per l'ultima gara famo così siccome i prove libere sono andate uno schifo ma se io ne vio un altro di setup no? Allora io mi ricordo che c'era sto Dark Queen, a sto punto tanto, perso per perso, le prove libere non sono state molto incoraggianti come risultato, ma... E Calogero un 25-1. Mamma mia. Però vabbè, era il primo tentativo, dai. 5 minuti, raga, mancano. 5 minuti. Riuscimo adesso, ma che non c'è nessuno. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, veloce. Ma va... Sono a rompere l'ala posteriore. Proprio pure il muretto qui d'entrata, porca puttana. Tutto storto, tutto storto. sempre ero tutto storto, sta carriera. C'è un gatto nero attaccato proprio alle palle. La griglia di partenza per la gara di domani. Mamma mia. Chiusa. Ma prima di iniziare, ricordiamo le prime tre. Che catastrofe! Tredicesimi. Progetto di salutarsi bene con Mercedes. Direi che è finito con queste qualifiche. Cerchiamo di chiudere la stagione come si deve uh, che Eh. Che ci vuole Scusate pronto box Ma che vi siete fatti Due bocce da tavernello? Ma i rossi non si usano Solo Sainz dietro parte che è gialle Che è da Ferrari E difatti le loro strategie sono Diciamo note in tutto il mondo E il fatto che voi avete fatto la stessa loro Vi fa capire quanto non c'è capite niente ai box Io fossi in voi cambierei mestieri Io, A me mi licenzieranno, Ma voi pure Avete fatto la vostra parte in questa stagione eh, Ve lo dico Ci siamo ragazzi come cazzo si partirà in questo gioco? Oh attenzione che forse Calogero Ma seccato una. Prendo una ruotata da Science eh, Che poi però se leva giustamente pensate se si reso conto di avermi praticamente speronato Oh però Galogero ha fatto una partenza Forse devo gestire col cambio che si siamo buttati dentro, ma si è buttato dentro pure qualcun altro, era Sainz abbiamo preso una, una serie di sberle di qua e di là e si ritrovamo un'altra volta a tredicesima posizione Mamma mia, come si è buttato dentro su Sainz, è, è rimasto lì ma guardà, mentre noi abbiamo un po' di traffico qua dietro comunque prima c'era entrata la folle non vuol dire che mi è entrata una scema dentro la stanza ma mi era entrata il neutral non capisco che senso ci abbia che mentre il neutral attenzione qui adesso abbiamo gas lì e Albon davanti cerca di aprire il gas in quel punto difficile calogero vediamo qui la curva cerchiamo di impuntare la macchina per girarla prima e dall'herz DRS, sovretti a lungo, ma lunghissimo. Gasli con per l'interno, noi si buttiamo all'esterno. Tira la staccata pazzesca Gasly, si trova in mezzo Albon. Noi qui prendiamo il salsicciotto. eh scusa Gasli Attenzione che se troviamo a prima affiancati, però gli DRS premia noi. Eh, C'è ragione Gasly, purtroppo ho preso il Star sono decollato continuano a fa' botte Arriva a lo prova a dire Mi infilo nella festa pure io, c'è cioè sta puro con Mamma mia, molto vicini, molto vicini Pure troppo, forse Ok, cerchiamo di superarli qui adesso, ragazzi, questo è il momento Andiamo da Hertz Adesso apriamo il DRS siamo vicini ad Albon, molto vicini, sto pertiligno è sempre corto. Albon pure lui difende l'interno, noi proviamo all'esterno. Mamma mia che staccata clamorosa che tirano questi con ogni volta. Poi devono andare a girare lontani, larghissimi. Si deve allargare perché ci sto io dentro. È stata una manovra molto simile a quella su Gasly, che non è proprio il massimo della pulizia, diciamocelo. Lo fai sembrare male. Mamma mia, mamma mia. Secondi. Mamma mia, Oh, meno male. Meno male che si è fatto fuori da solo. La finestra del pit stop è aperta. Sì, so, ma al rientro il giro dopo. Comunque, eh, box, io potreste dire a questi a pista che non si vede in cazzo cioè, pagate la corrente e eh, le luci sono basse e basse, non si vede niente. rientra in box calogero e calogero rientra in box Walteri dobbiamo spingere massimo rientra adesso rientra con mentre non rientra Sainz non siamo rientrati manco noi ho sbagliato Eppur mi sono scordato di te Come ho fatto non so mi sono scordato proprio. Box in questo giro. Ok, possiamo farti fermare a questo giro. Ah, meno male che potete, che non ce l'avete da fa. Che cazzata raga, mi sono scordato completamente di far il cambio... far il pit stop. Ma che disperazione, nasce da una distruzione, era un gioco. Mannaggia a me, mannaggia, ogni volta ne combino una. Vabbè, chi se ne frega, però la pagheremo sta cosa. Ok, pit limiter, ok, non dovremmo aver fatto casini più di tanto frizione, gomme, metti dentro amici vai veloce, veloce, veloce, veloce siamo ritornati i noni. Trata. Sembra una sosta ok, siamo felici con questo risultato. Beati a voi, passa a stroll, eh raga, abbiamo perso un botto di tempo, quel pezzo sono 12, 13esimo. Adesso c'è sono le gomme fredde attiviamo la modalità sorpasso e consumiamo un po' della sua energia. Si sì, Alex non mi rompe le palle che ho pure Magnus ne appiccicato dietro mi rompe. Sì. Ci prova all'esterno Magnus ma calloggio sta curva. Dicevo, ci ho superato tutta la gara, ma proprio qui mi va sopra ok, siamo vicinissimi a Stroll, adesso dovremo stare anche nella zona di RS apriamo l'ala, il RS è già attivo gruda la testa, se ci avessi il casco sarebbe un bel problema ci facciamo vedere, Stroll copre l'interno giustamente prova a difendere, mamma non ci avrà modo di difendere il settore trigno non è lunghissimo però la nuova curva aiuta mamma mia che liscio che abbiamo fatto non voglio più a raga voglio concludere l'ultima gara oh, attenzione per stappare ritirato questa è una buona notizia questa è una buona notizia tanto noi fanno il control, Oh lunghissimi qui raga, mi sono fatto. Oh non fate sapericare adesso eh Ok via libera Eh tre secondi e 9 per fare un punto raga Calogero super concentrato Ti vettura... detto così sembra un detersivo 4 ,4 secondi Calogero e calogero concentrato Gusto limone non ripiamo ragazzi, è impossibile peccato, peccato, mi sarebbe piaciuto chiudere almeno un punto tanto vince Norris io non capisco questa evoluzione di Norris figlio illegittimo di Senna Finisce la stagione ragazzi. Ok, hai fatto un ottimo lavoro e ce l'hai messa tutta. So che è stato un anno duro e abbiamo vissuto molti momenti difficili, ma continueremo a impegnarci e a lavorare e l'anno prossimo saremo ancora più agguerriti. Grazie Alex, ma mi sa che l'anno prossimo parli con altro così a occhio. Vince eh, come al solito Norris ultimamente direi, poi secondo il nostro compagno di squadra Hamilton, Perez, Ricciardo, Leclerc, Alonso, Ocon, Sainz, Bottas, cuginetto purtroppo non noi, e Ocon, eh, scusate Albon, va a chiudere la top 10. Comunque sia, com chiudiamo nella maniera più schifosa possibile, cioè con una gara sostanzialmente anonima, la stagione che mi ha divertito di meno da quando eh, Calogero Bottas ha iniziato la sua carriera. E siamo arrivati al momento del rinnovo contrattuale. Ora, durante la stagione, io l'ho sempre detto, Calogero non avrebbe rinnovato con Mercedes. se è capito dopo le difficoltà della parte centrale della stagione, che c'era qualcosa che non andava, non c'era feeling con la V13. Quindi proveremo, prima di riavviare le trattative con Mercedes, se nessuno ci vuole, a cambiare scuderia, ragazzi. Attenzione. Attenzione. Forse questa era la scelta migliore per provare a giocarsi il titolo, ci abbiamo già provato su F121, questa potrebbe essere la scelta giusta.